A 24 ore dall'assemblea sul policlinico che è stata organizzata e dalla denuncia pubblica che è ehm, uscita fuori abbiamo voluto nei nostri approfondimenti del Tg invitare qui in studio Rosanna Moncada che è la segretaria provinciale della CGL eh, che in numerose battaglie sulla sanità ha condotto come sindacato già da tempo denunciando anche i disservizi dobbiamo dire la verità con la signora Moncada ci eravamo già sentite la settimana scorsa per poterci vedere, poi per una serie di impegni di redazione, non è sì, mancato è per lei, la signora non è potuta venire, però adesso capita proprio come si suol dire a pennello, quindi tanto grazie di aver accettato il nostro invito oggi. L'argomento è il pianeta sanità, nel senso che l'azienda ospedaliera ha dei vulnus, ci sono delle cose che non vanno, ieri sono uscite fuori tutte e sono delle cose che tecnicamente anche dal punto di vista amministrativo voi dite da più tempo, intanto la prima cosa, il Caltanissetta è un dea di secondo livello però non è, non è utilizzato come ondea di secondo livello questo è uscito fuori ieri lo avete detto spesso pure voi poi c'è la problematica del personale che viene dislocato in altri ospedali più o meno con necessità dobbiamo dire anche che abbiamo chiesto una replica al direttore generale Caltagirone che ieri come ho scritto è stato il convitato di Pietra e lui ha scelto di non replicare è una scelta personale legittima e quindi questo pianeta sanità, cosa non va secondo voi? Soprattutto e anche per ciò che riguarda lo spostamento del personale e poi parleremo anche dei reparti una domanda che insomma cosa non va, iniziamo oggi finiamo domani mattina però a parte confido nel suo parte, potere di sintesi la battuta innanzitutto grazie eh, per aver eh, dato modo di eh, poter realizzare questo quest incontro e poter chiarire la posizione della CGL perché sembra che noi ci poniamo sempre in contrasto con la dirigenza in questa botta e risposta dove effettivamente il, il, il direttore generale si sottrae in realtà al confronto. Noi scriviamo tante lettere e eh, poi, guarda caso, quando oh, decidiamo di eh, pubblicare sulla stampa, eh, anche perché abbiamo l'esigenza di far conoscere ai nostri cittadini, alle nostre comunità, i nostri interventi al di fuori dei posti di lavoro, ecco che eh, il dottore Caltagirone risponde. Risponde però senza eh, accogliere le nostre richieste di incontro o di confronto, come eh, a dirsi voglia, in base alle materie che noi dobbiamo affrontare. La sanità nissena soffre di una grave mancanza di organizzazione e soffre di carenza di personale come tutte le aziende sanitarie, attenzione non è che fa eccezione, però è gestita male. Noi l'abbiamo sempre detto l'emergenza Covid non ha fatto altro che aggravare questa situazione e Gioco Forza ha anche dato la possibilità di giostrare il personale come meglio si è voluto e potuto gestire. Eh, l'abbiamo detto un sacco di volte abbiamo chiesto anche l'allocazione del personale Covid perché non capivamo, non comprendevamo al riemergere delle, delle varie emergenze sanitarie che si sono via via uh, susseguite perché mancava sempre personale e personale dedicato Covid quindi qualcosa non andava, sì è pur vero che mantenendo anche cioè riducendo anche l'emergenza il personale era stato utilizzato altrove però è anche vero che questo personale deve, doveva rientrare nei reparti Covid proprio per tamponare l'emergenza e questo è un problema che noi ancora non abbiamo risolto perché non ci dicono esattamente dove è allocato questo personale. È una gestione di personale che tiene anche gli orari di lavoro, non per ultima avvertenza che ha interessato la categoria, che ha interessato un personale ausiliario e per tutta risposta Galtagerone ci dice no, guardate, non è eh, una materia di, eh, di contrattazione, è una materia di confronto. Io decido che quello che avevamo deciso nel 2019 non è chiaro, non è leggibile ritorno tutto al 2016. Ora io senza entrare nei cavilli della contrattazione che potrebbe anche risultare, diciamo, insomma, è più per gli addetti ai lavori. Il frutto di tutta questa questione è che noi non abbiamo un vero confronto, una vera e propria trasparenza, noi lamentiamo una trasparenza, probabilmente non l'abbiamo capita noi, ma se no non ci sediamo con l'amministrazione non capiremo mai come viene gestita questa, questa, questo personale. Poi c'è la vicenda del Policlinico che ha... Ehm, attenzionato tutta la, eh, la cittadinanza, ieri c'è stata questa assemblea partecipata eh, che ha visto la, anche l'attivarsi di eh, cittadini diciamo normali ed è questo è un elemento positivo per questa città che in genere non ha mai eh, dimostrato questo attivismo, quindi queste sono iniziative lodevoli, però eh, i problemi vanno affrontati in maniera da poter eh, portare avanti delle proposte. Se io mi lamento, se io grido sempre qualcosa non va e poi non dico che cosa dobbiamo fare? Non abbiamo uh, poi realizzato granché. Lì non dovrebbe essere la politica a intervenire? Sicuramente sì, infatti noi lamentiamo, è la politica che, eh, la programmazione è eh, un affare della politica, scusate il bisticcio di, di parole, però è così, cioè è, è, la, è la politica che decide di... Di, eh, di pianificare eh, e quindi anche a livello della, eh, della sanità. Sono noi... i politici deputati alle scelte alla proposta perché hanno il criterio della rappresentanza, li si vota per poi scegliere al meglio rispetto alla cittadinanza. E noi lamentiamo una mancanza di attenzione della politica a livello regionale nei confronti del nostro territorio. E non ne vogliamo fare una battaglia contro il territorio di Enna. Questo deve essere chiaro, come è stato chiaro quando noi abbiamo portato avanti la nostra vertenza sull'emodinamica. Cioè non, non portiamo avanti Caltanissette per abbattere Enna. Assolutamente no. Noi dobbiamo guardare un territorio centrale a un centro della Sicilia che è un territorio che sta veramente penando dal punto di vista economico, sanitario, viario, eh, infrastrutturale, tutto. E se non ci aiutiamo noi come un province centrali, invece di farci la guerra, non ci sediamo e capiamo che cos'è meglio per le, nostre, per le nostre province. Noi ci facciamo una guerra inutile. La mancanza di eh, personale, il depauperamento, come ieri ha detto il sindaco durante i suoi due interventi, eh, quali conseguenze possono portare a livello di erogazione dei servizi? Perché ieri, come lei ha potuto vedere dalla diretta, perché so che l'ha seguita, Ehm, è uscito fuori che comunque la carenza di eh, servizi, la lentezza dei servizi, lo hanno detto anche due medici che sono intervenuti, è un elemento forte rispetto alla ehm, prestazione sanitaria. Allora, mh, io voglio chiarire una cosa, sì è vero, è un elemento importante, però noi ci, ci troviamo di fronte a una struttura che si definisce DEA di secondo livello, che in realtà non è un DEA di secondo livello, cioè non dà quelle strutture, quelle unità operative di specializzazione che la rendono un vero e proprio DEA di secondo livello. Il discorso del Policlinico va distinto, cioè una cosa è l'offerta sanitaria e una cosa è l'offerta, eh, la formazione. Il Policlinico, io che voglio il Policlinico a tutti i costi, ma se non un DEA di secondo livello, che si pone come centro di riferimento per l'offerta di formazione, io non ho fatto niente. Cioè noi gridiamo al Policlinico, noi, Enna, ma non abbiamo in realtà un vero e proprio centro, un DEA di secondo livello. Noi dobbiamo andare lì a puntare, noi dobbiamo fare in modo che la nostra vera offerta sanitaria sia degna quindi a secondo livello, noi abbiamo ancora le parti accorpate, le parti dove mancano i primari. La mancanza di personale aggrava ancora di più questa, questa situazione. Se io privo il personale e porto infermieri nel territorio, senza poi eh, svantaggiare, perché poi che non si dica che noi andiamo contro il territorio, però non possiamo neanche svuotare il nostro ospedale e non capiamo perché questi spostamenti, anche lì non l'abbiamo chiesto, il regolamento di mobilità che l'ASP ha tanto osannato che avrà deliberato ha un vuoto da agosto quando l'abbiamo sottoscritto all'altro ieri quando l'ha deliberato che nel frattempo ha spostato tutto il personale che voleva. Il fatto che lei dice che l'idea non è in realtà di secondo livello però che ci sono alcuni reparti sulla carta, potrebbe, si potrebbe pensare a un certo punto a un'idea di eh, declassamento? Beh, io potrei avanzare anche l'idea di un'intenzione, è intenzionale questo declassamento. Non c'è veramente cura per questo territorio, per questo ospedale, per tutto il territorio che serve questo ospedale? Credo che alla lunga potremmo anche pensare che sia così, perché tutto quello che sta succedendo o tutto quello che non si fa, che non succede... Comporta questa nostra riflessione, perché in realtà è così. Cioè, noi abbiamo medici che non vengono qui e l'abbiamo anche più volte scritto, perché non sono attratti da queste strutture nostre ospedaliere. Perché? Uno, non applicano bene i contratti, i contratti collettivi. Abbiamo un'avvertenza dei medici di pronto soccorso che non gli vengono pagate le indennità notturne. Perché? Perché? Io dico perché? Perché un lavoratore che sia un infermiere, che sia un medico, che sia un osseco, che sia un ausiliare, un lavoratore, deve essere sempre costretto a dire le vie legali quando c'è un contratto collettivo che gli garantisce il pagamento di determinate indennità. Perché? Meno personale, conseguenza reparti accorpati. Quindi è un cane che si morde la coda? Certo, certo, certo. Eh, noi ci facciamo portavoce con il direttore generale Alessandro Caltagirone di un confronto anche pubblico, anche qui in televisione, se vuole venire vuole venire a confrontarsi cioè in qualunque caso le porte sono aperte c'è una grande disponibilità giusto appunto per la sanità nissena perché comunque i direttori generali eh, arrivano, organizzano amministrano, decidono però eh, come la legge in questo momento vuole poi vanno via esatto. e rimane nel territorio quello che si è fatto di buono e quello che non si è fatto e quello che si è fatto di buono è uscito qualche giorno addietro tra le quali anche il reparto di ortopedia che è beh, primo tra in Italia per una, per una certa tipologia di operazioni quindi vuol dire che abbiamo anche medici e primari di grande qualità nel caso in cui fossero messi nelle condizioni di poterle esplicare questa qualità ma noi abbiamo medici di grande qualità abbiamo medici che eh, effettivamente sono il vanto di queste sono per, appunto per questo a noi viene questo rammarico cioè, noi abbiamo tutte le potenzialità per fare in modo che questa nostra sanità sia veramente all'avanguardia però dobbiamo essere pratici dobbiamo essere propositivi eh, il contrasto eh, eh, lo, lo dice una che insomma sul contrasto eh, porta avanti le vertenze proprio perché noi spesso ci mettiamo di traverso ma questo non significa chiudere la porta alla, alla discussione, però dobbiamo eh, parlare, dobbiamo capire e poi dobbiamo essere veramente chiari tutto quello che diciamo poi lo dobbiamo, di lo dobbiamo fare, perché poi le belle parole sono belle, ma i fatti hanno poi la loro importanza. Quindi da questo nostro confronto esce fuori che la necessità urgente di un incontro, un confronto con la direzione generale dell'ospedale. Sicuramente sì, e che poi la volontà politica è una volontà importante, e lo abbiamo visto anche in territori come Enna, allora, eh, è un appello anche alla politica locale, regionale, nazionale. È vero l'accoramento e l'affezione... Del, del, della politica fa tanto un territorio perché la politica è dentro la nostra società, perché interviene nelle, nelle cose della nostra società quindi non serve solo il sindacato ma anche la politica tutti. che affianca il sindacato che già tutti. parte a fare le cose. dobbiamo battaglie. secondo me sederci tutti ognuno in base alle proprie responsabilità in base alle proprie competenze perché non siamo tutologi, a eh? oggi abbiamo imparato un po' di termini scientifici amministrativi che ben venga, però ognuno deve fare il proprio lavoro allora grazie di essere stata con noi, grazie per grazie questo confronto e sicuramente buona continuazione di lavoro. Grazie altrettanto, buon lavoro a voi.